Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti in questo video vado a realizzare un quadro un quadro molto molto particolare, molto speciale perché per realizzarlo ho utilizzato ben 10.000 diamanti il kit per realizzare questo quadro lo trovate online sul sito artluna.it vi lascio giù nell'info box tutti i link e si trova appunto il kit completo all'interno di questa scatola quindi vi arriva direttamente a casa con tutto il necessario per poterlo realizzare ma prima di andare a vedere che cosa c'è all'interno della scatola lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale allora questo è tutto quello che si trova all'interno della scatola del kit e ehm, devo dire che eh, c'è praticamente tutto non c'è bisogno di nulla qui ci sono tutti i diamantini io ho scelto quelli a base quadrata ma ci sono anche quelli a base rotonda quindi potete scegliere voi quali preferite e eh, ci sono tutti i diamantini appunto già numerati e ehm, sono quelli dei colori appunto del disegno che ho scelto io poi qua c'è una pennina questa pennina un foro da um, questo lato un foro tondo che poi vi mostro insomma come si utilizza e da quest'altra parte invece c'è una, una base piatta e anche questa vi mostro come funziona un piccolo vassoietto un pezzo di biadesivo una parte un rettangolino di credo sia cera una pinzetta con le punte molto appuntite e eh, un'altra pennina, che è qualcosa di favoloso: cioè, il kit vale solo la penna, credetemi. E, eh, ah, e ovviamente, la tela, la tela su, eh, su cui c'è eh, la base eh, numerata e eh, già adesiva. Il kit, forse non vi ho detto, è davvero molto, molto economico perché partono da prezzi molto bassi, sotto i 10 euro, che eh, ovviamente aumentano in base alla dimensione del disegno. Io ho preso quello più piccolo che è un 25x25, ma ci sono anche disegni molto, molto grandi. Dunque, cominciamo a vedere come si utilizzano i vari strumenti andando a prendere la pennina, ehm, quella classica, diciamo. Andiamo a vedere come funziona. Si prende la. Ehm, cera e si va a eh, riempire il foro della penna. Questo serve per fare in modo che eh, la perlina si incolli eh, più facilmente alla penna. Cosa vado a fare? Per non far malanni taglio un quadratino alla volta in questo modo eh, evito che la polvere si appiccichi sulla parte adesiva e quindi ehm, con il risultato che poi le perline non si incollino più dunque in questo piccolo quadratino insomma, che ho ritagliato la mia prima lettera è una M quindi vado a cercare sulla ehm, leggenda qui a fianco dov'è la lettera M e a che numero corrisponde la mia lettera M corrisponde al numero 21, quindi vado a prendere il sacchettino con il numero 21, ne verso una piccola quantità, nel mio caso perché ho tagliato solo un piccolo pezzetto, ovviamente se fate tutto il quadro ne mettete un po' di più. Questo vassoietto ha l'utilità di eh, girarvi praticamente tutte le perline dalla facciata in cui vi serve prenderle, quindi tutte con... La facciata alta verso l'alto andando semplicemente a scuoterlo, avete visto tutte le perline si sono rivolte verso l'alto quindi io ne prendo una e la appiccico sulla letterina corrispondente questa penna da questo lato funziona appunto in questo modo allo stesso modo questa bellissima penna da questo lato ha la stessa funzione con l'unica differenza che non ha bisogno della cera perché è già una punta cerata quindi ne prendo una e la attacco sulla casellina corrispondente ok allora le mie lettere M sono finite vado a premere o a spostare nel caso con l'altro lato della penna le perline e eh, rinserisco dentro al sacchettino le perline che mi sono avanzate, ripeto nel mio caso perché sto realizzando un piccolo pezzettino alla volta. Volevo mostrarvi come, fa, come funziona questo lato qua. Questo lato qua serve per prendere più perline alla volta, quindi eh, allo stesso modo di come ho realizzato la punta eh, dall'altra parte vado a realizzarla anche da questo lato e vado a prelevare un pezzettino di cera okay. in questo modo come vedete ho riempito tutta la base prelevo la mia fila di perline e questa ne preleva appunto di più molte di più Qua ho prelevato le mie perline sono 10. con la mia penna vado appunto a posizionare tutte le perline eh, partendo dall'angolo quindi posiziono diciamo la prima perlina e poi eh, posiziono anche tutte le altre andando a distendere appunto la penna e ho posizionato Ok, vi ho spiegato più o meno a grandi linee quali sono i metodi che ho utilizzato io per realizzare questo quadro e per appiccicare le varie perline, anzi i diamanti. Ho continuato a realizzare insomma tutto il mio quadro un pezzettino alla volta, anzi ho iniziato con un pezzettino alla volta, poi mi sono stufata e ho continuato con un colore alla volta. Adesso per esempio sto realizzando la parte inferiore del disegno che è sui viola e sui grigi qui sono andata abbastanza avanti ho quasi terminato tutta la parte inferiore del quadro mentre mi mancano le due parti laterali e la parte superiore del disegno e un pochino della parte centrale dove c'è disegnata la tourifel tanto ormai il disegno ve l'ho svelato quindi continuo con un altro colore questa volta sto realizzando il rosa e sto facendo i due angoli superiori e quindi anche qui mi metto ad incollare tutti i diamanti e per andare più comoda ho girato il disegno al contrario. Ed ecco qui sono le ultime perline, sono quelle che ho dimenticato per strada, quindi ho quasi ultimato il disegno, mi rimangono giusti giusti 5 buchini, 2 con la lettera D e 3 con il numerino 8. Ed ecco qui vado ad inserire anche gli ultimi quattro datini, non sapete che emozionante che è quando andate ad incollare gli ultimi diamanti ed ecco qua il quadro è completamente terminato devo dire che è stato un passatempo molto rilassante molto bello molto divertente realizzarlo mi è piaciuto davvero un sacco ed ecco qui il quadro terminato non sono stata bravissima ad incollare i diamanti con la penna a 10 diamanti quindi devo migliorare un pochino ma con la penna col diamante unico invece insomma mi sembra di essere stata abbastanza brava e precisa ma fatemelo sapere sotto voi nei commenti e niente con questo è tutto questo appunto è il risultato finale, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate del soggetto che ho scelto o del tipo eh, di quadro insomma, che ho realizzato, se l'avete mai provato a, a realizzare anche voi. Quali sono i vostri consigli e le vostre dritte per realizzare un quadro di questo tipo?